C'è play, premi, like, ci stanno le tigre online Woo! Clicca e condividi, uomo, che non basta mai Mamma Maximilk, che sta a capo di tutto il branco Qui non basta il rango alto Se a giocare non sei altro è ombre Matalo, matalo Camperon dietro la crew Devi iscriverti al canale Maxi Maximilk su YouTube Woo! Se siti tutto e di più, forza fallo pure tu Perché Woo! con le tigre di Roma stare è sempre un passo in più Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Mazzi e questo è un money glitch eh, da fare in due con l'aiuto di un amico per fare questo money glitch abbiamo bisogno della base operativa, della vendere, di un amico e di un'auto che vogliamo duplicare e eh, dobbiamo avere anche un'auto fuori dalla base operativa che dovrà essere l'auto da sacrificare in questo caso una LGRH8 proveniente da un altro garage. quindi partiamo con il glitch prima cosa invitiamo il nostro amico nella base operativa saliamo sulla vender e aspettiamo che il nostro amico salva insieme a noi sulla vender sì, non deve salire dopo deve salire quando saliamo noi quando siamo sulla vendere premiamo la freccia destra andiamo nell'officina poi premiamo una volta cerchio e ci posizioniamo su esci dalla base operativa quindi a questo punto teniamo premuto il tasto option e mentre lo rilasciamo ragazzi premiamo X quasi contemporaneamente fino ad ottenere una schermata buggata che è questa ragazzi il nostro amico verrà a uh a vedere insomma una schermata tutta nera quindi a questo punto l'unica cosa che noi dobbiamo fare è lasciare la sessione come facciamo a lasciare la sessione o abbiamo il lettore multimediale oppure abbiamo un'app che può essere non so youtube spotify o quello che avete una volta che abbiamo avviato l'app eh, ci chiederà di mettere in sospensione il gioco gli diremo di sì e a questo punto eh, saremo crashati dalla sessione ritorneremo in game come vedete il gioco ci dice che la connessione è stata interrotta ritorneremo in game e eh, potremo tranquillamente continuare a fare il video. nel frattempo il nostro amico che cosa dovrà fare? dovrà andare nella schermata di parte e dovrà invitarci tramite gio giochiamo insieme ragazzi farà un giochiamo insieme ci inviterà e noi andremo ad unirci a lui tramite l'invito che ci manderà come vedete è arrivato l'invito quindi andiamo sulla dashboard accettiamo l'invito di giochiamo insieme da parte del nostro amico e rientreremo nell'esatta sessione dove eravamo e ovviamente troveremo il nostro amico bagato dentro la vendera che sempre con la sua schermata in mezzo. come vedete ragazzi il nostro amico è buggato dentro la vendera a questo punto noi che cosa dobbiamo fare? dobbiamo andare in attività create da Rockstar missioni e avviare una missione avviare un lavoro da titano. A questo punto, eh, nella schermata, premiamo cerchio per uscire e rimaniamo sulla schermata nera. Mentre il nostro amico farà partecipa a se accetterà il primo messaggio. Noi usciremo e accetterà il secondo messaggio, ragazzi. E a questo punto sarà sbaggato e potrà aiutarci a fare il glitch nella fase operativa. Si è abbastanza semplice, cioè più semplice di così, penso che non credo che ci sia anche se in due comunque è abbastanza veloce e potete duplicare sette auto alla volta ragazzi per duplicare sette auto alla volta ovviamente ne dovete avere sette eh, nella base operativa altrimenti ne duplicate una alla volta o, o via dicendo insomma a questo punto entrate nell'auto aspettate che il vostro amico arrivi nell'auto nell scusate ragazzi <coughs> e gli dite di posizionare dalla parte posteriore dove siete voi, a questo punto terrà premuto il tasto triangolo Y Xbox. E quando aprirà la porta, noi dovremo scendere. Se non vi riesce al primo colpo, fatelo una seconda o terza volta, fino a che non vi riesce. A questo punto, il nostro amico potrà guidare l'alto e posizionarla nel punto dove, dove ci servirà ovvero in questo punto allora ragazzi non ho fatto i saluti in questo video perché è stata una mia dimenticanza quindi li farò in uno dei prossimi video comunque state tranquilli che mi ricordo non vi preoccupate e come volevo come dicevo ragazzi a questo punto vi dovete curare se fa il teletrasporto e se avete l'auto quando avete l'auto fuori e, eh, vi fa il teletrasporto, tutti. vi mettete qui, fate comparire la scritta e quando comparirà la scritta esci dalla base operativa dovete premere X e triangolo insieme in maniera tale da uscire con, eh, con l'auto a questo punto chiamate il vostro centro operativo mettete l'auto nel centro operativo e eh, la andate a mettere in un garage ragazzi io eh, in questo video la metto nella base operativa perché non avevo voglia di stare, andare in un garage a mettere l'auto però potete metterla tranquillamente nel garage dopo che l'avete passata nel centro centroperiferico allora vi lascerò il video integrale nella schermata finale del video e anche in descrizione ragazzi in maniera tale che vi possiate rendere conto meglio di, di ciò che tratta questo video detto questo un saluto a tutti al prossimo video